Tassazione dei proventi da mining e da staking di cripto in Italia. Che cosa succede? Eh, considerate questo video come una continuazione del video precedente dove abbiamo parlato di criptoguerra, cioè in c'è una guerra in cui l'Italia e pochi altri paesi del G7, diciamo i paesi più fortemente industrializzati, quelli che hanno bisogno di più soldi fondamentalmente per mantenere vivi servizi e infrastrutture contro il resto del mondo. Quindi che cosa abbiamo visto nel video precedente? Che cosa fa? che cosa accade in Europa, nei paesi crypto friendly parleremo in un altro video di cosa accade nei, video, nei, nei paesi al di là dell'Unione Europea, oggi cerchiamo di capire velocemente, non ti annoierò, che cosa succede in Italia per i proventi da mining e i proventi da staking. Te lo dico, come sempre, dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatele e come al solito ti invito a iscriverti al canale di DAX Spending Internazionale se ancora non l'hai fatto e a lasciarmi un like. Che poi provvederai a levarmi alla fine del video se il contenuto non ti sarà piaciuto. E partiamo immediatamente. Voglio. Questa volta cercherò di contenermi e non andare avanti con i miei soliti sproloqui da 10-15 minuti perché so che ad alcuni non sono graditi. E allora cerchiamo di tenerci più brevi con le tempistiche eh, di pari passo, con le tempistiche della digitalizzazione. Mining e staking, che cosa sono? Non spetta a me spiegartelo se sei qui, se stai se ascoltando questo video, probabilmente perché sei un investitore, ne sai molto più di me in termini alle tecnicali, quindi come avvengano, di quali siano i processi e di soprattutto quali siano i ritorni, sull'investimento in mining e staking. Cominciamo col dire che non tutti i paesi, sempre facendoci al, il concetto della guerra tra paesi oggi in atto nel mondo per quanto riguarda le cripto, non tutti i paesi tassano le attività da mining, non tutti i paesi tassano le attività da staking. Per esempio il Portogallo in questo momento storico non lo fa, te la butto lì. Mentre l'Italia evidentemente sì è inutile girarci intorno, la, quindi la cattiva notizia è che l'Italia li tassa, la notizia forse ancora più cattiva è che in realtà si va ben oltre il 20%. 26% sul capital gain che sei abituato ormai a conoscere se sei un investitore cripto in Italia, ok? quindi noi sappiamo che la regola dei 51.000 euro per 7 giorni consecutivi eccetera eccetera si applica il 26% sulle plusvalenze, il mining e lo staking applicano delle regole leggermente differenti, tale per cui se sono attività esercitate abitualmente, magari per il tramite appunto di una società, quindi una SRL, e allora a quel punto, premesso chiaramente, facciamo attenzione, eh, perché una cosa è il tema fiscale, una cosa è il tema di, eh, civile in, in campo di autorizzazioni, e licenze, ok? Ma io non ti parlo di questo oggi, ti parlo di che cosa succederebbe se il fisco intervenisse e trovasse un'attività di mining magari non dichiarata in Italia, ok? Perché eh, in realtà questa cosa che sto per dirti non c'è scritta né nella, nella legge, quindi non lo dice, né l'egislatore fiscale né in nessun documento di prassi dell'agenzia delle entrate ad oggi novembre, ottobre, novembre, fino a ottobre 2021, ma è sicuramente quello che accadrà e questo è l'atteggiamento in termini di interpretazione che l'agenzia avrebbe, ok? Quindi se trovo. Un'organizzazione di uomini, di mezzi di persone, cosa che è tipica del mining, perché ci sono più persone, più mezzi, più server no? per più macchine da terminare, allora in quel momento quella è un'attività commerciale e andrebbe applicata l'IRES al 24%. Probabilmente qualcuno potrebbe venirti a chiedere anche un ulteriore 4-5% di IRAP, ma limitiamoci diciamo alle imposte sul reddito delle, delle società. Quindi 24% come business income, se invece è possibile dimostrare che si tratta di un reddito occasionale un'attività appunto che si aggiunge ad altre che magari tu già fai e quindi la fai magari da solo eh, occasionalmente anche se poi ti ripeto il mining è fatto 24H così come lo staking ma comunque come attività occasionale la cosa peggiora perché addirittura peggiora quindi è meglio non è che sia un'attività abituale non occasionale perché si sì, va a finire nel calderone dei redditi diversi dei miscellanea eh, e lì la tassazione eh, applicabile è quella PEF per... Eh, Liquid pescaglioni crescenti fino alla più alta, che è quella del. 43%. Questo è quello che succede per il mining, ma una vita migliore non ha lo staking, che fondamentalmente è riattribuibile perlomeno sulle persone fisiche a quello che succede per, con il mining. È riconducibile, assimilabile, chiedo scusa, a quello che succede con il mining, e quindi anche qui si rischia di andare nei redditi diversi con una tassazione crescente fino al 43%. Di nuovo, in questa guerra delle criptovalute, che l'Italia è evidentemente sotto un profilo fiscale destinata a perdere, è una fortuna lì a totale in termini di sprechi di risorse eh, esistono paesi che invece hanno un atteggiamento più crypto friendly sicuramente il Portogallo non è l'unico facciamo attenzione perché esistono proprio tre categorie di paesi nel mondo la prima che tassa tutto in ogni caso quindi fin dal primo momento di creazione della criptovaluta, quindi fin dal mining e poi esiste quello che invece esiste un gruppo di paesi che invece tassano le cripto soltanto che si dice on the first event disposal cioè quando lo utilizzano per la prima volta quindi al primo scam delle cripto verso qualsiasi altra cosa che può essere un'altra cripto, una valuta, una trasformazione in fiat, un bene o un servizio e poi esiste invece un terzo calderone di paesi dove invece non si capisce assolutamente niente così questa te l'ho voluta regalare in più alla fine del video se ti è piaciuto non levare like che l'avrai già messo all'inizio della puntata su mia richiesta noi ci rivediamo nel prossimo video, grazie per avermi ascoltato